Buonasera agli amici di Sortino 5 TV eh, commentiamo la diciamo, terza vittoria di fila eh, della città di Sortino una partita mh, per certi versi sulla carta scontata Uh, l'Iblea si vedeva anche che era molto rimaneggiata a dicembre si è un po' smobilitato tutto l'organico della, della squadra stanno lottando per Salvas, è molto giovane, parecchi ragazzi e quindi questo ci ha agevolato sicuramente nessun risultato anche se devo dire che al primo tempo nonostante siamo partiti benissimo perché siamo andati sul 2-0 presto però poi dopo la partita si è messa diciamo, un po' leziosa ecco. e... troppi passaggi in orizzontale, pochi in verticale non abbiamo per niente verticalizzato abbiamo sprecato e abbiamo anche rischiato bisogna dire che nel primo tempo stavamo sul 2-0 ma loro hanno avuto tre palle nette eh, da gol eh, che hanno sbagliato diciamo, sotto porta quindi non hanno fatto niente ma potevano benissimo segnare eh, Giuseppe Ragusa non stava molto bene che purtroppo si è visto anche perché poi si è fatto doppiamente a ammonire eh, Ficcio Ragusa ha sprecato parecchio, moltissimo, devo dire eh, però è chiaro che non si può, eh, um, si, può, cioè, si può trovare una giornata storta un calo di, di tensione un calo di concentrazione, ci sta però quando ci sono questi cali di concentrazione voglio che chi entra dalla panchina dia il massimo e devo dire che sono contento di quello che hanno fatto Pietro, Mario eh, Luciano, salvo, Luciano Grasso e Salvo Di Mauro che poi ha segnato finalmente sono contento per lui il ragazzo eh, viene da un brutto infortunio sta recuperando eh, ma sta dando moltissimo anche dal punto di vista morale ecco, alla squadra e questo mi fa piacere per lui Sebi ha fatto la solita partita secondo me eh, di grande cuore Mh, e, peraltro diciamo così, costellata anche dal, eh, dai due gol che ha fatto, che pare abbia fatto due gol, quindi finalmente anche lui si è, si è sbloccato. Eh, la partita, ripeto, non ha, non, ha avuto molto, non ha avuto delle impennate di qualità di gioco, tranne qualcuna, ma è come è lecito aspettarsi in, in questa parte del campionato. Però mh, abbiamo messo altri tre punti in cascina, siamo a 38, abbiamo cinque partite in casa. Ora abbiamo però una partita difficile con l'Olimpia perché l'Olimpia ultimamente sta facendo bene, sabato prossimo andiamo lì, peraltro senza Alessio, infortunato, senza, senza Giuseppe, squalificato, con Renzo che è in diffida, credo, Renzo Ferrante, quindi anche lui ci mancherà, però lì dovremo far vedere di che pasta siamo fatti, vediamo cosa riusciamo a fare, anche con i, se ci vantiamo di avere un... Diciamo un, un un gruppo di ragazzini, juniores che, che, che fanno bene, ora lo dobbiamo dimostrare. Quindi, eh, vediamo, insomma, mi aspetto tantissimo da quella partita, anche perché io credo che sia una partita che può determinare un crocevia, che può determinare anche eh, le posizioni in classifica, perché se noi vinciamo poi abbiamo in casa il Rosolini, che non è un'altra squadra facile, ma che è comunque alla nostra portata, perché non ci dobbiamo nascondere, e, insomma possiamo arrivare agli scontri diretti con qualche punto di vantaggio che ci permetterebbe di gestire alcune partite ecco. quindi mh, mh, quella partita di sabato prossimo per me è una partita molto importante, moltissimo importante molto importante e quindi ora faccio diciamo, i complimenti ai ragazzi va benissimo 9 punti consecutivi va bene stiamo andando ripeto non giochiamo come eravamo, abbiamo giocato in qualche altra partita però oggi l'approccio è stato buono eh, poi dopo si è avuto un calo però è un periodo che dopo che andiamo in vantaggio di due o tre gol cala un po' la concentrazione eh, speriamo di poter invertire questa situazione di avere la concentrazione per tutta la gara perché le partite che ci aspettano ormai sono partite importanti decisive per, per la vittoria finale detto questo saluto gli amici di Sortino 5 TV